Che bello. Ho fatto tantissime ore, diciamo, ho soffermato un poco, per solo in età, ho fatto anche parecchie volte nei circuiti sempre, superati i 100 km, 100 km. non nel, nella maratona del passatore dove tutti arrivano con le biciclette, eh. con le Aiaia, no, non come si è accorso, come si è verificato quest'anno e sempre. Lo scopriamo gli attarini, ascolti Riggio! Quanti chilometri hai? Che, che, che fai oggi? Maratona o mezza? No, adesso faccio la mezza, Bravissima. poi finisco la mezza e mi faccio una te 10 per conto mio, aspetto <ride> gli altri amici e poi i 35, ai okay. 36 riesco in qualche modo a da fare. Grazie belle cose. Ciao! grazie, ciao, ciao, ciao. Che bella. La leggenda del Club Super Marathon, la leggenda delle sue mille. 215 Maratone Ultra, Tito, Piero, Ancora. Ricordiamo che ieri ha fatto la sei ore a Fittmone Milano, ieri, ieri, stamattina stava qui, tra quattro giorni va a fare 12 Maratoni in 12 giorni a Lieti e dopo altri due giorni 10 Maratoni in 10 giorni in Austria. Poi Siamo con la leggenda d'Italia, due no. Le parole! E niente, oggi si sentiva che è caldo, però l'ho preso come al solito, un passo regolare, il tempo c'è, lo sai, io non, io non preso più l'Italia, poi ieri viaggiando, ieri è, è stata anche dura e pista, un caldo infernale, almeno qua caldo, però 20 lati, quindi... E... L'appuntamento al prossimo anno, speriamo anche, se anticipiamo un po' la mattina un momento Ma ancora meno.